Sono Laura Antichi. Vi voglio presentare uh, CoSpace edu da http slash edu CoSpace edu ci permette di creare degli spazi virtuali e ambienti 3D per raccontare una storia, allestire una mostra, creare infografiche, presentare una situazione e o un contenuto, riassumere un'esperienza. Cospace edu eh, dà la possibilità agli studenti di immergersi in un ambiente in cui possono creare, consumare contenuti connessi al curriculum, ponendosi da un punto di vista nuovo ed operativo e usando la realtà virtuale. Le app sono disponibili tanto per iOS che per Android, e, e quindi è un'applicazione utilizzabile da eh, smartphone e da tablet. Si possono con Cospace ehm, crea creare le classi ed associare ad esse un compito che gli studenti possono svolgere individualmente o organizzati in gruppo. alla classe si creano quindi le classi e alla classe è associato un codice di accesso da dare o inviare agli studenti. Eh, Cospace Edu può essere utilizzato a diversi livelli di competenza, per questo è adatto a qualsiasi età. Si possono creare contenuti 3D e di realtà virtuale, si può usare il, il coding eh, con Coblox, JavaScript e TypeScript, esplorare le creazioni in, in VR e partecipare nel processo di creazione e a fruizione. Colleghiamoci ora al sito uh, cospace.io uh, edu e eh, abbiamo la possibilità di, uh, con il sign up di registrarci oppure di fare login se siamo già registrati. Faccio login perché sono già registrata e uh, entro nella mia uh, dashboard e um, qui uh, posso fare diverse cose. Innanzitutto posso eh, esplorare la, eh, eh, la gallery e ci sono uh, molte uh, uh, applicazioni già fatte e che possono essere riutilizzate. Ne vediamo uh, qualche esempio di applicazioni interessanti disponibili, esempio l'infografica sull'Unione uh, Europea, uh, con il play possiamo mh, vedere che uh, um, ci rappresenta gli stati dell'Unione Europea dal 1958 e uh, via via con gli anni ci mostra quali stati vengono uh, sono stati aggiunti, vedete, sono aggiunti fino ad arrivare al 2016 con la dipartita, adesso ci arriviamo, della uh, dell'Inghilterra. Della, dell ecco questo, andiamo, ritorniamo al menu, quindi nella home, e abbiamo altre interessanti eh, infografiche che eh, possiamo esplorare. Ad esempio, questa che eh, riguarda le grotte di Altamira, di Altamira con eh, le incisioni rupestri. Vedete che con le immagini delle incisioni rupestri. Vedete che è un'immagine uh, quindi 360 gradi, quindi questa è un esempio di, un, uh, di una mostra che, che uh, può essere allestita con uh, Cospace. Andiamo, ritorniamo nel, uh, mh, nel nostro, mh, nella nostra gallery e um, abbiamo tra gli altri esempi adesso esploriamo qualcuno qualche altro di interessante abbiamo ad esempio il modello del dna faccio play e vedete che questo modello navigabile eh, mi eh, presenta il dna e tutti i uh, suoi componenti Ritorno indietro, eh, posso esplorare tantissimi altri modelli come ad esempio la battaglia di Waterloo e che mi fa vedere gli schieramenti eh, della battaglia eh, navigabile, quindi ecco i vari schieramenti. Ok posso vederne, potrei vederne mille altri, anche quelli che riguardano la letteratura, c'era Giulietta Romeo, la, tutta la storia, ecco. insomma ci sono tante possibilità di utilizzare quelli già esistenti, ad esempio c'è anche la exhibition delle renne qui, in questo caso, Punto, lo zoo e tante altre. Ora eh, vi volevo far vedere il, il, il, il MySpace. Andrei in MySpace per farvi vedere il mio spazio. Quello che sarà il vostro spazio con tutte le vostre eh, applicazioni che avete con le applicazioni che avete già fatto. Esempio, io vi potrei far vedere ehm, questa di Piazza Sordello. Avevo uploadato un'immagine, adesso lo faccio andare: un'immagine. Un ehm, a 360 gradi di piazza Sordello di Mantova e poi avevo inserito avevo cominciato a inserire dei personaggi ma la storia poi continua no? e quindi c'è Andrea che dice stamattina in piazza Sordello c'è il mercato ecco tipo okay. ecco, poi posso andare alla scena seconda e si incontra Barbara e eh, qui c'è questo dialogo, potrei proseguire, dovrei, devo proseguire nella, nel racconto di questa storia. Vado indietro, quindi ritorno eh, nella, nella home e nel, nel mio MySpace con le mie applicazioni. La cosa interessante è che posso... Eh, eh, comunque ehm, ehm, creare, mh, intanto creare un nuovo sp space, mh, ma anche creare le, le mie classi prima ancora, vedete che io ho già creato una classe ehm, e ho già dato un, eh, un compito alla classe di, eh, questa classe l'ho suddivisa anche in eh, due gruppi, e ho la possibilità poi di eh, editare naturalmente il gruppo e, asso e associarlo agli allievi. Quindi eh, per creare una classe vado in Create Class e eh, posso mettere eh, qui, non so, classe terza. Ho dato un nome alla classe, faccio create e mi dà un codice che ehm, permetterà agli studenti di eh, associarsi alla classe, e quindi ad mh, mh, di, mh, interagire con la classe. Ecco. Okay. poi ehm, Potrei anche, dopo darò una volta che posso creare un assignment per la classe, il, dando un titolo e le istruzioni per, ehm, per fare il compito. Ok. Allora, eh, quindi ho già come ben vedete qui le due classi che posso rieditare nel nome, posso copiare da questo menu l'invito da, eh, da mandare agli studenti, posso ar archiviare ah, poi eh, la classe. Okay. E qui ho, nella, eh, ho eh, tutto, tutto ciò che eh, vado ad archiviare in Archive oh, eh, tutto ciò che archivio il eh, ritorno nel MySpace e eh, comincio con il creare un uh, nuovo Space per, volevo farvi vedere le uh, funzionalità ecco eh, il ho eh, eh, oh, uh, tre bottoni tre uh, quindi possibilità eh, di una library, di, di fare upload dell'environment e quindi di creare l'ambiente. Comincio eh, creando magari l'ambiente, posso utilizzare gli ambienti di default, eh, ad esempio questo, vedete, che e posso muovere avanti e indietro eh, come voglio. Troviamone un altro, cliccando su environment, ad esempio questo, molto natalizio, sul quale poi andrò a, a inserire i personaggi, oppure eh, cliccando su environment posso eh, andare ad uploadare una foto 360 eh, gradi, faccio upload e eh, quindi andrò a cercare nella, eh, nel, sul mio computer le immagini a 360 gradi che ho eh, di, eh, disponibili, provo a mh, inserire questa immagine, apri, Okay, vedete che la sta caricando ecco questa è un'immagine come vedete 360 gradi che ho uh, prodotto io okay. e poi eh, posso inserire ehm, anche in questa eh, prima scena della musica andando sempre a cercarla sul mio pc ok scelgo una musica questa una a caso non me la ricordo com'era vabbè, faccio apri ok che vedete che me la sta eh, caricando nella eh, mia scena ok ho caricato quindi la musica ora eh, posso eh, eh, andare nella library e, e magari inserire dei, dei personaggi o diverse possibilità o del, del, degli oggetti personaggi e oggetti, ho i 3d low poly object, 3d object, eh, characters, eh, poi ho altri oggetti, dei uh, blocchi, graphic e uh, special. Vediamo il primo, mh, come vedete come il personaggio che avevo uh, messo nel mio esempio precedente e agendo su questo quadratino posso ingrandirlo. Poi cliccando sulla mh, della rotatoria in alto posso eh, quindi mh, spostare, come vedete, il, il mio personaggio, modificarne la posizione ecco agendo su. Questi, questi cerchi, ok posso poi spostarlo in questa maniera, magari qui, e facciamo un bello grande, ecco questa è la, la prima possibilità di, di personaggio, poi cliccando con il destro sul personaggio posso inserire ad esempio il nome invece di, eh, di, di Men, posso chiamarlo claudio e mi comparirà e mm, mi chiede se voglio vedere il nome o no ecco eh, il nome l'ho reso visibile poi posso mettere un uh, um, balloon, ad esempio posso inserire questo, Guardate. sempre con uh, il destro, quindi inserisco questo e metto il suo pensiero, sto pensando, non so, scrivete, sto pensando, Okay. ok poi posso eh, sempre dalla library scegliere questo è un serpente potrei scegliere non so qualsiasi anche qualsiasi animale naturalmente lo ingrandisco Che risulta piuttosto piccolo, come vedete lo posso posizionare in, in diversa maniera, anche questo lo posso spostare, mettiamolo qua sulla pianta, eh, poi eh, sempre dalla library posso aggiungere altri oggetti, cambiamo genere di oggetti, eh, eh, vediamo gli oggetti 3d potrei eh, in questo caso mettere una bella farfalla anche qui mi viene data molto piccola quindi dovrò ingrandirla ecco comunque eh, ho messo anche la, la farfalla Ingrandiamolo un po', vabbè, per renderla più grande possibile, tanto per fare vedere l'effetto. Poi, sempre dalla library, eh, posso eh, uh, uh, aggiungere dei characters, cioè di aggiungere altri personaggi. Mettiamone uno qualsiasi. Mettiamo la uh, bambina qui di colore, anche questa. La posso ingrandire, come vedete, la posso poi spostare da qualche parte, ok, la posso girare, ok, con uh, le, le rotelle, posso anche a lei con uh, sempre... Ehm, eh, agendo con il destro a metterle un'etichetta un, un nome ossia posso chiamarla arianna posso rendere visibile il nome il nome eh, vedete che compare qui sotto arianna posso cambiare il colore della, mh, della maglia della pelle dei capelli, insomma tutto. Posso anche aggiungere il, delle animazioni. Vedete com'è carina con le animazioni. Ecco. Quindi con Characters posso aggiungere diverse cose. Come vedete diventa mh, piuttosto eh, vivace come eh, rappresentazione. Eh. Poi, vabbè, la posso cancellare, così via. Comunque, questo è l'effetto. Quindi nella, ho preso i caratteri, eh, posso anche eh, scegliere dei blocchi, building blocks, ad esempio da inserire alla stessa maniera non so, voglio mettere dei blocchi delle recensioni qualche cosa o fare delle pareti per fare un'esibizione ho la possibilità di utilizzare i blocchi eh, o, o di utilizzare eh, non so facciamo un uovo ecco un uovo qui magari un uccellino ho lasciato un uovo Ecco, vedete l'uovo che vado posso naturalmente girare come voglio e, e spostare Io posso spostare qui in questo vaso ok ho messo l'uovo e quindi come vedete ho la eh, poi posso aggiungere del uh, dei graphics anche questo la stessa maniera cioè il processo per, per aggiungere gli oggetti è sempre è sempre quello mettiamo boh, qua questo oggetto Ecco, poi eh, posso, andando nel menu che sta alla vostra sinistra, aggiungere a questo spazio una nuova scena. Nel, allo spa, innanzitutto eh, eh, do un nome allo spazio e metterò tutorial. Comunque date un nome. E poi questa scena la posso nominare e quindi potrei scrivere scena di partenza e posso eh, scena di partenza, ah, l'avevo già messo Okay. e posso aggiungere una nuova scena eh, che andrò eh, ad allestire alla stessa maniera e anche qui darò mm, una, mm, un nome alla scena parte seconda aggiungendo anche qui eh, tutti gli elementi della, della storia che vado eh, creando e posso aggiungere quindi ulteriori eh, scene poi come vedete il, vediamo almeno la prima, la, la prima scena che abbiamo allestito e se eh, facciamo play comunque Vedete che viene presentata immagine in 3D con eh, i vari personaggi e con la musica di sottofondo che ho messo Poi eh, la seconda scena che ho allestito non l'ho ancora preparata e quindi risulta vuota ma si fate tutta la storia poi in successione potete vedere le eh, tutte le immagini relative alla cosa ritorno in home quindi eh, vedete che mi si è aggiunta questa immagine eh, che si chiama mh, eh, che si chiama tutorial ho le mie classi ho una classe terza una classe quinta S eh, ne, qui il tutorial, va, eh, potrei anche assegnare u, Use as Assignment, uh, uh, potrei attribuirlo alla classe uh, terza, quindi lo assegno alla classe terza e um, uh, metto del. Um, questo tutorial che ho chiamato tutorial con delle istruzioni cioè dico, dico quello che gli alunni quello che devono fare fare successivamente se faccio continuo mi chiede se um, voglio dare questa, questo assignment questo compito agli studenti individualmente oppure eh, agli studenti organizzati in gruppi, faccio group of students, qui vedete che ho un primo gruppo e al, eh, che posso poi anche cancellare, se voglio un secondo gruppo posso aggiungere un terzo gruppo quanti gruppi vogliono e eh, quindi posso eh, send, mandare al, il il compito è a tre gruppi che ho creato, primo gruppo, secondo gruppo, terzo gruppo. Eh, ecco, naturalmente poi gli alunni aderiranno attraverso il codice che ho inviato. Quindi questa è eh, così la spiegazione di, di alcune delle potenzialità notevoli di... Eh, Ehm, di Cospace Edu e, sul e sull'utilizzo che ne possiamo fare nella eh, didattica può essere utilizzato tanto nel momento preparatorio di, di, una, di un EAS episodi di apprendimento situati ossia il docente mh, predispone un lavoro per per i gruppi che i gruppi poi effettueranno nel momento operatorio. Potrebbe anche essere utilizzato Cospace per riassumere il lavoro di tutti i gruppi, il lavoro finale della classe su un determinato argomento. Buonasera.